Allora, io riprenderei insieme a voi, quest'ora che ci rimane, tra quarti d'ora che ci rimangono, un esercizio sui casi d'uso. Non facciamo ancora quelli del laboratorio di ieri perché è ancora troppo fresco, eh, dedicheremo un'ora invece la settimana prossima a rivedere i punti del laboratorio di ieri, principali e eh, andiamo avanti invece con l'esercizio quello che stiamo portando avanti nelle esercizioni quello dei quiz no? che è un pochino più semplice ma cerchiamo di portarlo no? un pochino più avanti l'obiettivo che ci diamo è eh, buttar giù quello che diciamo, abbiamo già abbastanza sviscerato quindi riusciremo a fare abbastanza in fretta relativamente in fretta un diagramma dei casi d'uso complessivo e poi ci, ci concentriamo su un caso d'uso, magari due, in cui proviamo a fare la descrizione completa. Magari due non oggi, ma uno oggi e una volta prossima. Allora, parliamo ovviamente del, del tema d'esame, del testo relativo ai quiz, no? Docente, studente preparano il quiz, eccetera. Di cui avevamo già, tanto per rinfrescare la memoria, sia definito il modello concettuale sia definito il modello di processo allora di questo vogliamo progettare i casi d'uso progettare i diagrammi di casi d'uso significa partire innanzitutto a definire chi sono gli attori e poi se vogliamo partire dal livello summary definiamo quali sono le macro aree nelle quali gli attori possono lavorare definito il livello summary faremo il livello di dettaglio livello user goal in cui andremo a vedere quelle che sono le specifiche azioni che gli utenti possono compiere Uh, mi hanno riferito che ieri c'è stato magari un po' di confusione su che cos'è a livello summary e che cos'è a livello user goal. Eh, a livello user goal è qualche cosa, qualche attività molto specifica che tu puoi decidere di fare o non fare e completare, e portare a termine. Un user summary normalmente riassume una serie di user goal correlati tra di loro perché sono relative alla stessa area. Ma un caso d'uso a livello summary non è un'azione singola di solito è un insieme di azioni possibili, ciascuna di queste azioni possibili è descritta da un caso d'uso specifico, una serie di sotto -obiettivi. Per cui se noi lavoriamo a livello summary, lo chiamiamo use case a livello summary, ricordiamoci che c'è sempre quel problema per cui qua non viene mostrato, scusate, non lo chiamo zero, ma mi è partito un caso d'uso. Partiamo dagli attori che in questo caso sono due, che sono l'attore docente, adesso io non lo posso chiamare così perché sì, c'era già la classe che si chiamava docente, quindi lo chiamo actor docente e l'altro lo chiamo actor studente. Allora, a livello summary, quali sono nel nostro processo dei quiz i tipi di interazioni che il docente può avere? È chiaro che qua c'è un certo livello di arbitrarietà, perché potrei mettere un livello summary del tipo fai lezioni del docente e sono tutte. Ma in realtà eh, nel nostro esempio io ci vedo due momenti molto diversi quello in cui si prepara il quiz e quello in cui si valuta il quiz. Sono funzioni abbastanza diverse tra di loro, separate nel tempo, per cui mi viene da descrivere, eh, cosa, se dovessi descrivere in poche parole questo sistema, cosa direi? È un sistema che permette ai docenti sia di preparare i quiz che poi di valutarli è difficile condensare due, questi due momenti, quindi sono due macro aree che secondo me sono rilevanti, sono distinte, e che però sono sufficienti a descrivere un certo tipo di funzionalità del sistema, e che poi permette agli studenti di eseguire il quiz e consegnarlo. Quindi io ci vedrei a livello summary tre grossi macro casi d'uso, uno è preparazione del quiz, L'altro è valutazione dei quiz. E invece per lo studente è la esecuzione del quiz. Adesso io ho scritto quiz, ma dobbiamo andare a rivedere, prima di scriverlo a penna sul foglio, andiamo solo a controllare come si chiamavano queste cose nel modello concettuale. Nel modello concettuale, nel nostro glossario, ricordate che a suo tempo avevamo anche scritto un glossario per questo esercizio, eh, abbiamo un compito fatto di domande le quali possono avere delle risposte, tra cui una è la risposta fornita dallo studente. E del compito il docente dà la valutazione. Quindi in realtà noi il termine che dovremmo usare non è quiz, ma è compito. Quindi andiamo a correggere. Preparazione del compito. Valutazione, valutazione è giusto, perché ce l'ho qua. Del compito, esecuzione del compito. Non facciamoci ingannare dal fatto che sul testo qua parli di quiz. Noi abbiamo a suo tempo deciso dei termini e cerchiamo di attenerci. Mm? Questi tre sono tre casi d'uso che noi definiamo a livello di summary. Ciascuno di questi non è atomico, non si può concludere con un'unica interazione, con un'unica azione, sarà un insieme di funzioni diverse, articolate. Quindi questo è un po' il nostro diagramma a livello summary dei casi d'uso che ci porterà a creare se lo fermiamo qui ci porterà a creare tre diagrammi di casi d'uso a livello user goal uno che si chiamerà preparazione del compito e avrà come attore il docente uno che si chiamerà valutazione del compito e avrà come attore il docente uno che si chiamerà esecuzione del compito e avrà come attore lo studente hm? a livello summary identifichiamo queste macro aree e quindi identifichiamo quali saranno i, i diagrammi di livello user goal che vorremmo costruire. Allora possiamo partire dal primo, preparazione del compito. Faccio copia per poi incollarlo dopo. creo un nuovo diagramma di casi d'uso che chiamo a questo punto preparazione del compito. Che ha come attore il docente. E vi chiedo quali sono gli obiettivi funzionali che si pone il docente nella fase di preparazione del compito. Allora, per poterli elencare mi posso aiutare facilmente col diagramma di processo. La fase di cui parliamo è relativa ai primi tre blocchi di questo processo. definire la data del compito, preparare domande e risposte, inserire l'elenco degli studenti. Dobbiamo solo chiederci se per noi sono tre casi di nudo diversi o li vogliamo in qualche modo accorpare oppure abbiamo bisogno di un dettaglio maggiore. Allora, definire la data di un compito io lo considererei un caso d'uso separato, perché sicuramente un'azione di senso compiuto che può essere es eseguita da sola e ha subito un impatto, ad esempio il fatto che gli studenti possono già vedere la data dell'appello dal momento in cui è stata inserita, anche se non ci sono ancora le domande, se non ci sono ancora gli studenti, eccetera, eccetera. Um... Zitto. E quindi è un'azione molto semplice, ma corrisponde a un obiettivo, quello di, di fissare e pubblicare la data dell'esame. Quindi questa per me è certamente un caso d'uso del docente nella fase di preparazione del compito. Quindi definizione, definizione data del compito. Poi le altre azioni che devono essere compiute nella fase preliminare, inserire l'elenco di studenti e preparare domande e risposte. Beh, Anche questi direi che sono abbastanza indipendenti tra di loro, quindi non ha senso legarli in un unico caso d'uso in cui devo farli tutti e due insieme. L'obiettivo è oh, o l'elenco è finito, lo inserisco oppure vado a definire domande. Sono due obiettivi anche diversi che si pone il docente. Quindi sicuramente un caso di uso diverso è definizione, inserimento elenco studenti. E un caso d'uso ancora diverso sarà invece la... Ah, ho la preparazione delle domande e delle risposte. Questo è un caso d'uso anche un po' articolato, eh? perché se io avessi un quiz fatto di una domanda sola, potrei immaginare che allora inserisci la domanda e ci si risposte, dimmi qual è la risposta giusta e finito lì. Però visto che tendenzialmente ho molte domande, magari devo ritornarci sopra, devo correggerle, devo controllarle, eh, immagino che ho tante funzionalità diverse allora le posso descrivere le potrei descrivere o come casi d'uso diversi cioè inserisci una domanda cancella una domanda modifico una domanda eccetera però dal punto di vista dell'utente sarebbe un po' strano perché vuol dire che quando io mi collego so già se devo cancellare o modificare una domanda mi pongo già come obiettivo quello di cancellare o quello di inserire. Vabbè, Ovviamente la prima so, so, so che dovrò inserirla, ma le altre magari devo modificarne una, mi accorgo dopo che le lette tre di fila che due sono troppo simili, quindi una la devo modificare. Ma me ne accorgo strada facendo, non lo so, all'inizio del caso d'uso. Quindi in questo caso io direi, eh, definirei un caso d'uso più generale, del tipo gestisci le domande il quale al suo interno include varie sottocasi che sono l'inserimento, la modifica e la cancellazione. E il caso duro si, con si conclude quando il docente, diciamo così, chiude, salva l'elenco delle domande, in forma non necessariamente definitiva, nel senso che può sempre riprenderle anche in un secondo momento. Il processo qua non lo prevede, ma fino a quando lo studente non si autentica e siamo alla data del compito, in realtà queste domande possono essere cambiate. Quindi rientro nella modalità gestione e poi posso andare a inserirne delle altre, modificare quelle esistenti, cancellare quelle brutte, eccetera. Quindi io lo modellerei in questo modo. Come preparazione del compito ho un terzo caso d'uso che è gestione dell'elenco domande, domande e risposte. che comprende ovviamente inserimento domanda modifica domanda e risposte possiamo mettere così siamo completi modifica domanda e risposte e poi può esserci elimina domanda, che sono casi inclusi, che possono essere inclusi ovviamente, dipende se l'utente lo richiede, all'interno della gestione di domande e risposte qui è scritto elimina domanda e non elimina domanda e risposte perché se elimina una domanda ovviamente le risposte se le porta dietro non è un livello di dettaglio superiore? non è? un ma questa tu dici che questo gestione domande e risposte lo vedresti meglio a questo livello? Sì, questo, sì. Sì, noi abbiamo deciso che eh, il diagramma degli, da, a livello user goal e a livello sub-function lo mettiamo insieme. È solo il summary che lo teniamo separato. Sì, sì. Non avevo capito la domanda. Sì, sì, queste, questi tre, se vogliamo, lo possiamo anche evidenziare con uno stereotipo. Sono a livello di sotto funzione. Non sono una attività in sé, ma sono un passo o un gruppo di passi che vengono richiamati all'interno dell'attività di gestione delle domande e risposte, mentre quei tre sono a livello di user call. Poi ricordiamoci che noi usiamo dei termini in modo coerente col modello dati, per cui ricorderete che a un certo punto il docente deve anche definire i pesi delle domande. Giusto? Ma il peso della domanda, il valore della domanda, dov'è? È qui. È dentro, è un attributo di domanda. Quindi quando io dico modifica la domanda nel caso d'uso o nel processo non sto dicendo modifica il quesito della domanda la stringa ma sto dicendo modifica l'oggetto domanda e quindi in qualche modo dovrò prevedere la possibilità di inserire e modificare tutti gli attributi di questo oggetto modifica l'ordine modifica il peso modifica il quesito inserisci il disegno sono tutti dettagli che sono impliciti nel momento in cui io dico inserimento domanda vuol dire inserisci la domanda fatta da un certo insieme di attributi, che sono quelli che abbiamo definito di là, per cui nel caso semplice questo può essere appunto: inserisci la domanda e tutte le informazioni relative all'oggetto che ho chiamato domanda, se poi mi accorgessi che magari preferisco Dare delle interazioni separate, che ne so, per la definizione dei, dei pesi, quindi so, una videata di insieme in cui vedo tutti i pesi, li posso modificare di tutte le domande, non una domanda per volta come faccio qua, vabbè, posso sempre aggiungerlo. Io posso immaginare delle funzionalità che siano, in questo caso, sono molto legate al modello dati o un modello dati fatto di domanda e risposta ho certi attributi e, e allora qui descrivo il modo con cui l'utente può eh, aggiornare questi attributi poi nulla mi vieta di inventare delle funzionalità completamente diverse trasversali rispetto al modello dati no? tipo so, azzera tutti i pesi imposta tutti i pesi uguali che non è non richiede andare domanda per domanda a modificare un attributo funzioni trasversali che a questo punto sarebbero casi d'uso a livello di user goal diversi e nessuno ci vieta appunto di fare degli user goal che lavorino magari su specifici attributi. Ma è solo per dire che eh, il significato che diamo alle parole è il significato che è definito nel modello dati e quindi si portano dietro tutti gli attributi che abbiamo definito là. Non dobbiamo rispecificarli ogni volta. E finalmente ti faccio parlare. Dimmi. No, eh, la generalizzazione no, perché una generalizzazione vuol dire che questo... in realtà è, è ambigua la cosa. Noi quello che... Allora, per semplificarci la vita noi cerchiamo di non, far, non usare la generalizzazione tra tra casi d'uso ma usarla solamente tra attori <ride> dove è più chiara. La realizzazione tra casi d'uso in realtà vorrebbe dire che tu hai un comportamento definito per questo e quest'altro, quello più specifico, fa quel comportamento più altre cose, aggiunge o ridefinisce dei passi, questa è la definizione di ereditarietà. No? Ehm, in realtà in questo caso non è così. Se io ho questo di diagramma che ho disegnato io, con gli include, l'utente si dà come obiettivo gestione di domande e risposte. Questo obiettivo a un certo punto può comprendere delle sottofunzioni. Se io avessi disegnato... Eh, aspetta, fammi fare due fasi d'uso. Inserisci ed elimina, ad esempio, e avessi fatto come mi chiedevi tu una generalizzazione, qual è il significato di questa parte sinistra della figura? Mi dice che ho tre casi d'uso, uno gestione domande e risposte, uno inserisci, che è un caso particolare di gestione di domande e risposte, quindi una variante, una specializzazione, una particolarizzazione di domande e risposte, e uno elimina. Con la generalizzazione l'attore sta ereditando questa freccia. Eredita tutto questo. Quindi eredita il goal, eredita, poi può aggiungere dei pezzi ma non toglierne. Eredita le precondizioni, eccetera, eccetera, ma eredita anche l'attore. Quindi in qualche modo, se io lo faccio così, l'attore docente può attivare il caso d'uso inserisci, può attivare il caso d'uso elimina, così come può attivare il caso d'uso gestione. Che non è quello che voglio, credo, perché ci siamo detti, io quando inserisco le domande non è che decido a priori adesso la devo inserire o adesso la devo cancellare, Adesso vado a rivedere l'elenco e poi su ciascuna decido se devo aggiungere, modificare, cancellare. Allora, se... adesso poi lo scriviamo quando scriviamo il caso d'uso. Perché dobbiamo definire qual è il brief, no? È il goal dell'attore. Il goal dell'attore è lavorare sull'elenco delle domande e risposte. Lavorare, completare, non dico concludere, perché non è detto che lo riesca a fare tutto al primo colpo. Però aggiornare l'elenco delle domande e risposte. Quello è il goal che mi do quando attivo questo caso d'uso. Aggiornare questo significa che al suo interno posso avere delle funzioncine del tipo aggiungi, togli, cancella. Ma io quando apro l'ideata. Vedilo così, eh, tutte immagini, proviamo a lavorare sul piano grafico, tutte immagini, un elenco di domande, poi scelgo la prima e clicco cancella, oppure scegli, ti trovi un menu con su scritto vuoi inserire, vuoi cancellare, vuoi modificare. Dopo che hai cliccato vuoi cancellare ti dice quale domanda vuoi cancellare. Cioè la scelta della funzione la faccio come... è l'obiettivo che mi do o è un passaggio che scopro di dover fare nel, nel cercare di raggiungere un obiettivo più ampio? Più vago se vuoi, anche più generale. Non ti convinco? No. Togli questa freccia. Questa cosa qui ti piacerebbe? No, no, inserisci non mi piace. Cant eh, potrebbe è discutibile elimina eh lo so visto dal punto di vista dell'utente fatico a immaginarmi che l'utente dica adesso voglio eliminare una domanda Mm. però guarda che la generalizzazione vuol dire questo eh. la generalizzazione poiché questo è eredita dall'altro si porta dietro tutto ciò che ha l'altro compreso il collegamento con l'attore no perché io questo caso inseri, eh, elimina, non lo potrò mai raggiungere direttamente, l'attore su una sub-function l'attore non va, l'attore non si mette mai, non ha mai come obiettivo una sottofunzione, ha sempre come obiettivo uno user goal. Che anche questo è uno user goal, è la generalizzazione è il verbo essere eh? quindi quando io metto questo è questo e se questo è un user goal anche lui è un user goal hm? quindi va bene quando ho dei casi d'uso dello stesso livello simili che condividono una parte comune ma che sono poi alla fine casi d'uso veri indipendenti in qualche modo ma si somigliano ma attivabili indipendentemente Sì. ma l'include non dice che per forza no, dice che può includere può includere l'include tu lo puoi richiamare in un passo del main success scenario e allora viene incluso quando arrivi a quel punto ma l'include lo puoi anche includere nell'extension cioè passo 3.3a includi quello e allora può avvenire in quel caso mm? cosa cambia? L'extend è un caso d'uso, sono due casi d'uso diversi che possono essere attivabili indipendentemente, di cui uno, quello che estende, ehm, diciamo così, può essere attivato a metà di un altro. E lo so che a parole non è facile, bisogna fare un esempio. Ehm, Fammi vedere se trovo un esempio qua. Su questo non lo vedo. Um, vediamo se ce n'è uno. Sì, sulla voto, lo posso fare sulla volta nel compito mi viene bene abbiamo sempre il nostro docente che dopo che ha fatto il compito deve valutarlo per cui andiamo a vedere il diagramma dell'attività. Il, il sistema calcola e visualizza i voti, il docente li consulta e il docente modifica i pesi alle domande Okay. Quindi abbiamo due attività diverse, in cui il docente visualizza i risultati valutati, le valutazioni. Risultati non esiste nel nostro modello concettuale, quindi non lo uso. E l'altro è modifica i pesi. Allora il nostro docente, vabbè può arrivare e dire vediamo un attimo i voti al, al termine dell'esame. Indipendentemente da ciò, si è accorto che in aula, in laboratorio, quel giorno lì, la domanda 6 l'ha incarnata tutti. Oppure la domanda 8, lui si è fatto sfuggire un suggerimento in aula per cui ha dato la risposta. Quindi potrebbe voler andare a modificare i pesi, anche senza aver visto i voti. Tanto i pesi erano segreti suoi, non li aveva pubblicati, li aveva definiti lui, poi per come è andato l'esame diceva, ma la domanda 3 sarebbe meglio eh, darle un peso un pochino più alto, la 4 invece abbassiamo il peso perché tanto l'ho detta in aula e quindi è come se non contasse. Quindi sono indipendenti queste cose, lui può voler ah, vedere i voti, vediamo com'è andato, può voler modificare i pesi. Ma... Può darsi che lui mentre vede i voti, visualizza i voti, dall'analisi dei voti dice beh, eh, aspetta che non va bene, cambiamo i pesi. Quindi in qualche modo il caso d'uso visualizza le valutazioni, l'utente a un certo punto decide se le valutazioni vanno bene o non vanno bene, se le valutazioni non vanno bene decide di modificare i pesi. E quindi in qualche modo a metà strada ridefinisce il proprio obiettivo. L'obiettivo principale era vediamo i voti, controlliamoli e, e approviamoli. A metà strada si accorgo, se vogliamo con estensione, un percorso alternativo. I voti, cioè il percorso principale è sempre quello in cui va tutto bene, i voti sono perfetti, ok, li approvo, li chiudo. A metà strada mi accorgo invece che non vanno bene e allora per estensione vado a modificare i pesi. Ma la modifica dei pesi non è interna al caso d'uso di visualizzazione, ce l'ho già esternamente quindi in qualche modo questa può agire come caso d'uso indipendente oppure come estensione di. Quindi la modifica dei pesi può estendere la visualizzazione e se vogliamo essere Precisi, possiamo dire che nel caso d'uso le valutazioni aggiungo un punto di estensione e qua posso scrivere che il punto di estensione è gli do un nome eh, voti non soddisfacenti quindi qui sto dicendo il docente parte con l'obiettivo di visualizzare e confermare, volendo, le, le, le valutazioni. In quel processo si accorge che i voti non sono soddisfacenti e quindi la sua azione si estende sulla modifica dei pesi. Modifica dei pesi che, poverina, viveva anche di vita sua, indipendentemente, no? come abbiamo fatto l'esempio prima. Allora, a un certo punto sono entrato in questo caso d'uso, ma poi tra, eh, traghetto in un altro e finirò quell'altro. A metà strada mi accorgo che non è più qua che devo stare, devo andare dall'altra parte. E so anche perché. È successo qualcosa che fa sì che io prosegua in una direzione diversa. Quindi ridefinisco il mio obiettivo in un certo senso, no? mentre prima con l'include l'obiettivo rimaneva sempre quello per fare quello mi serve fare un sottopassaggio un sottopasso un passo più piccolo un insieme di passi come l'ha chiamato l'attivity diagram? vedi vuole modificare i voti non vanno bene questo blocco di scelta qua che avevamo nel diagramma di processo rappresenta proprio il fatto che l'utente ha visualizzato i voti e nel visualizzarli decide se, se confermarli oppure questo qua in realtà è un'attività questo è in basso il sistema pubblica i voti è un'attività del sistema, non corrisponde a nessuno use case, perché l'utente non fa nulla. E quindi chiude il suo obiettivo qui, oppure no, non lo vuole, non lo può chiudere perché vuole modificare i voti. Magari per essere più esplicito potremmo fare, chiamare visualizza e conferma le valutazioni. Nel senso che il caso positivo, lo scenario di successo è quello in cui i voti che lui ha visto gli piacciono. mentre li guarda per dire mi piacciono, si cose che non gli piacciono. Allora cambio obiettivo. Il mio obiettivo non è più quello di confermarli, ma quello di diventa quello di modificarli e passo a fare un'altra cosa. quando fatto in. Sì. No, no, no, ma infatti non ho detto che l'include vuol dire opzionale. La domanda che mi ha fatto eh, lui è eh, se, era, se era obbligatorio. Ho detto no, non è obbligatorio, e che non vuol dire che sia... Non è necessariamente obbligatorio. L'include vuol dire che può, può includere o deve includere, dipende da dove lo scrivo. Se io scrivo in un, un include, includi inserimento del ping come il punto 2 del main success scenario, quello è obbligatorio perché al punto 2 ci arriva. Se invece lo metto in un extension, no, main scenario, è finito senza nessun include, poi l'include lo metto sotto, e beh questo include verrà incluso solo se ricado in quel caso, solo se sono in quell'estensione lì del percorso. Lo vediamo quando facciamo la descrizione testuale. Tutti questi diagrammi sono tutti potenziali. È possibile che questo venga esteso da questo. È possibile che l'utente faccia questo. È possibile che l'utente cancelli una domanda essendo nella funzionalità di gestione delle domande. Poi in alcuni casi per come è realizzato, per come è descritto questo caso d'uso, diciamo che sarà obbligatorio perché da lì ci deve passare, se no il caso d'uso fallisce. Ma noi quando progettiamo un sistema dobbiamo progettare tutte le possibilità che possono accadere. Per cui facciamo dei diagrammi che, che, che, che contemplino tutti i casi possibili. Poi alcuni si verificheranno, alcuni si verificheranno sempre, si dovranno verificare sempre, altri si verificheranno solamente in casi particolari, ma noi quando abbiamo una vista statica abbiamo una vista di tutte le possibilità, tutte le strade che il sistema può prendere. Poi quali siano le regole per cui deve prendere questa strada e non quell'altra, oppure questa la prende sempre e quell'altra solo talvolta, qui non si vede, in questo diagramma qua, lo dobbiamo scrivere dopo. Quindi include è può includere, estende è può estendere. Qualificare quel può, se è un'eccezione o se è una norma, oppure se diventa addirittura un deve, il deve è un caso particolare di può, eh? È una... Può da un insieme, un deve da un insieme più piccolo, quindi è un caso particolare, ci sta. È una specializzazione maggiore che descriviamo nella descrizione testuale, perché qua non ci sta, ok, eh, rimane ancora un tapino che è lo studente che deve, fare, deve eseguire il compito direi che lui ha un diagramma di casi d'uso molto semplice perché se vado a vedere ciò che fa lo studente, siamo dentro questo loop. Lo studente si autentica, ma non è un obiettivo in sé, non è un caso duro l'autenticarsi, il caso duro è svolgere il compito. Svolgere il compito... Se vogliamo essere precisi, può comprendere fornire una risposta nuova o modificare una risposta precedente. Quindi io ci vedo un unico caso d'uso, che è lo svolgimento del compito. Lui non è che a metà dello svolgimento del compito può già essere soddisfatto, ha, ha raggiunto il suo caso d'uso, il suo obiettivo. L'obiettivo è finire il compito. E inizia con l'autenticazione e finisce con la consegna lì in mezzo non ci sono sotto obiettivi in cui posso dividere l'attività no? quindi l'esecuzione del compito ha un caso d'uso che è svolgimento del compito che ovviamente comprenderà l'inserimento di una nuova domanda l'inserimento di una risposta scusami e la modifica di una risposta precedente Sì. no, a livello di user goal abbiamo solo lo svolgimento del compito e questo è un summary che ha uno user goal solo dentro è un summary un po' inutile abbiamo un livello summary dove è andato a finire che raggruppa le funzionalità di svolgimento del compito queste funzionalità di svolgimento del compito scopriamo che sono una sola in questo caso qui quindi è quasi, è quasi ridondante il summary cioè non serve quasi niente a fare il summary in questo caso certo potevamo saltare il summary è come avere il capitolo 3 che è un unico sottoparagrafo 3.1. Allora tanto vale, no? È il sottoparagrafo che diventa capitolo. Però quando abbiamo fatto il summary non lo sapevamo ancora. E quindi il corso degli include perché ci sono le varie sottofunzioni che lui può doversi giostrare nella svolgimento del compito che è il suo obiettivo. Avevamo detto, per convenzione nostra interna nel corso, tutto ciò che concerne il login invece non indichiamolo mai. No, perché su un'altra sottofunzione sarebbe il studente accede al sistema, ma lo diamo sempre per sottinteso, se no complichiamo troppo, eh? Nel diagramma mai, ma neanche no, neanche nelle precondizioni. Per il fatto che si, lo chiamo studente vuol dire che sono riuscito a identificarlo, quindi dovrà averlo fatto. per non inquinare i diagrammi con informazioni di, di poca semantica. Allora, aggiungiamo, le, no, no, l'extension point, la stereotype. Eh. Ma la modifica della risposta tecnica, in quanto c'è una risorsa, sono le stesse. della risorsa Io qui ho scritto nuova risposta. Ah eh, non è che cambiando. Se si cambiasse, la. C'è scritto. Vabbè, se una cosa diversa potrebbe essere. Eh. Sì, dipende dalla granularità. Questo è un caso d'uso talmente piccolo che è difficile cambiare idea a metà. Cioè tu sei qua, sei sull'elenco di una risposta, la risposta 5 non è, è ancora nuova. Ci clicchi sopra e devi selezionare una casellina tra 5. Come fai a cambiare idea lì? O la selezioni o torni indietro. Poi potresti dire, no, ma lasciamo perdere, la modifico un'altra. Però fino a quando sono lì, in quelle caselline, e non ho confermato, non sto modificando una risposta già data precedentemente. Sto ancora dando quella risposta lì. Poi se la salvo subito dopo, no, mannaggia, allora torno indietro, e la modifico, però in realtà l'ho chiuso questo, sono tornato qua e mi do l'obiettivo sotto. perché il fatto che io abbia cambiato una casellina, l'ho messo la prima, la, la leggo bene, o no, è meglio la terza, ma nel frattempo non ho ancora fatto ok, il sistema informativo non lo sa, eh? non c'è ancora l'azione sul sistema informativo. Ok? Allora direi che la prossima settimana almeno questa gestione domande e risposte e quello della valutazione con l'extend le li dobbiamo fare per esteso, ok? Nella settimana prossima come esercizio in aula. Se volete cominciare già a pensarci poi li facciamo insieme.